Quando inizia la storia? La storia inizia con l'invenzione della scrittura, intorno al 3000 a.C. Naturalmente, non in, tut in tutte le parti del mondo, la storia inizia nello stesso momento. Ci sono dei luoghi in cui la scrittura nascerà più tardi. Anche la storia inizierà dopo.